cappe chimiche e la problematica della pulizia una cosa che accade molto spesso quando si lavora con le cappe e soprattutto quando ci possono essere degli schizzi è quello di sporcare le pareti laterali oltre il vetro di quella che è la propria cappa chimica ecco un consiglio che ti do è assolutamente quando hai finito la lavorazione fermati 10 minuti di più per cortesia pulisci la cappa non è una cortesia che ovviamente fai a noi se poi collaboriamo ovviamente i miei tecnici che si devono mettere lì e disanna la pianta, pazienza con prodotti specifici in processi specifici intervenire è una questione più anche per te perché possono essere delle sostanze corrosive possono avere delle problematiche di, di sorta delle ripercussioni eh, su quello che è il tuo lavoro darti una contaminazione della cappa questo ti può dare una contaminazione della tua cappa delle pareti e con lungo andare eh, può divenire veramente difficile andare a togliere questi residui al punto che ti possono macchiare la cappa. Insomma. Quindi, se non vuoi avere una cappa brutta e tanto da vedersi e allo stesso tempo contaminata perché ovviamente se quello che non si riesce a toglierlo è difficile togliere devi immaginare che è un contaminante che rimane là in eh, vita naturale durante no? e quindi se non vuoi avere un rischio, non ti vuoi mettere a rischio e vuoi anche lasciare una condizione eh, di lavoro Ottimale per anche quelli che sono i colleghi, il consiglio è quello di fare la fase di pulizia sempre al termine della cappa. Questa è anche proprio una buona prassi, insomma, eh, normalità. Però non estendere, cioè non fare solo la pulizia del piano di lavoro, perché questa, bene o male, è un qualcosa che viene fatto no, non propriamente. No, non sempre. Ma eh, se per caso già sei una condizione in cui fai questa tipologia di pulizie, estendilo anche ai vetri, estendilo anche alle pareti interne perché magari in quel momento con un semplice passaggio viene via. Poi Ovviamente ti ricordo questo con DPI, con guanti, cioè stiamo parlando sempre di una fase di pulizia di una cappa chimica quindi mi raccomando che la fase è comunque una fase delicata, mettere tutto all'interno di un cestino che sta dentro la cappa, un sacchetto quello che è, e dopodiché portare all'esterno per buttarlo e gettarlo en la posición de contenido